Plonta. Abbiamo la tua ragazza. Io non ci credo. Se vuoi rivederla viva, portaci tra un'ora il Buddha di Giada. Bravo, ho visto che hai portato il Buddha di Giada. Sì, ma non lo avrete mai. Uh. Bravo. Ah. Uh. Ma cosa stai facendo? Sei tu che hai detto colpi strani C'è Corpi estranei Non colpi strani Non vedi come sono vestiti loro? Corpi estranei Io non ho capito In questo video nessun cinese è stato maltrattato.